E se vi dicessi che come tanti di voi, quando ho iniziato 12 anni fa ad investire nell'immobiliare, nel real estate, qui negli Stati Uniti d'America, c'è stata una sola persona, un solo autore che più di tutti mi aveva spronato a venire dall'Italia, oltreoceano, e venire in America. Il libro lo conoscete tanti. Poor Dead, Rich Dead di Robert Kiyosaki. Io a questo libro devo gran parte dei risultati che stiamo ottenendo perché io sono venuto a conoscenza di questo libro nel 1997 pensate un po' voi, 21 anni fa, ok? Eravamo andati con un altro amico a Londra e c'era uh, Donald Trump, l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America e Robert Kiyosaki a Londra e tenevano questo corso di libertà finanziaria. Quando poi praticamente nel 97 sono ritornato in Italia occupandomi di immobiliare, avevo 12 agenzie immobiliari, quindi avevo, avevo veramente un piccolo impero da gestire e vedevo che qualsiasi cosa, qualsiasi idea lui aveva palesato era difficile da attuare in Italia, mi sono totalmente rassegnato all'incirca intorno al 2006, quando per la prima volta, senza saper la lingua, senza esperienza, siamo venuti con altre due persone in Florida nel 2006, due anni prima del subprime. Compravamo e vendavamo con una facilità tale, io dicevo c'è qualcosa che non mi torna, o noi sbagliamo in Italia o qui comprano ad occhi chiusi. No, il concetto è questo, il libro Poor Dad, Rich Dad è veramente incredibile se l'avete letto, rileggetelo perché è fantastico e favoloso, ma inapplicabile nel mercato italiano. Vi faccio due esempi proprio palesi tra il mercato italiano e il mercato americano. Il mercato italiano ha una, eh, una richiesta, sì, magari in certi casi elevati, ma la difficoltà maggiore che noi abbiamo, io avevo, a prescindere, anche se noi selezionavamo i clienti, il 30% dei clienti vuol dire 3 su 10 che avevano problematiche di insolvenza, non gli si pagava, non gli pagavano l'affitto. E tante volte abbiamo impiegato con avvocati, eh, con polizia, vigili urbano, da, da, da, da tre mesi a nove mesi per mandar via la persona. In America, tre giorni, si chiama 3-day eviction. La persona non paga l'affitto, gli attacchi fuori dalla porta, un eviction, che comunque te lo vai a prendere dal, dal comune te lo scarichi direttamente dal, dal computer in Italia mediamente mi capitava in tutte le agenzie mediamente 15-20 volte al mese in tutta Italia ok? qui in 12 anni mi è capitata una sola volta ecco perché ho esperienza noi abbiamo avuto un'esperienza un spiacevole dove la persona non ci ha pagato non mi rispondeva al telefono non mi rispondeva alle mail sono stato costretto tant'è vero non l'abbiamo applicata dopo 3 giorni ma l'ho applicata dopo 5 giorni e siamo andati con lo sceriffo quando lo sceriffo si è fatto aprire la porta, ha invitato ad uscire le persone ma non gli ha permesso di far prendere niente loro hanno chiesto a me, ha detto ma io il letto è mio, il televisore è mio il, il, eh, lo sceriffo ha detto categoricamente se mi avete chiamato a me non possono prendere niente loro devono andare via così come sono un punto focale su tutto la differenza della tutela che c'è nell'investire in America e nell'investire in Italia. Io vivevo a Riccione l'ultimo periodo, no? il mio ultimo appartamento acquistato a Riccione via Lago Negro, quindi una zona, non è anche il centro, pagato 275 mila dollari e quando l'ho affittato io percepivo 750 euro al mese. 275 mila euro, 750 euro al mese. Qui quando noi compriamo delle case, se andate su giuseppecicorella.com, voi vedrete degli appartamenti che abbiamo pagato meno della metà di 270.000 270 euro, scusate. meno della metà, ma con degli affitti che sono quattro volte. Quindi c'è questo di differenza. In Italia la casa costa tanto e si affitta a poco tant'è vero che i ro ROI, Return of Investment, raramente superano il 4-5%, noi abbiamo ehm, la media delle nostre case, difficilmente va sotto il 10%. Questo è uno dei punti importanti, focali, per cui eh, ehm, Robert Kiyosaki insiste tanto in quel suo libro, in tutto quello che è leva finanziaria, cash flow, affittare per avere sempre un affitto con continuo costante, a me personalmente in Italia è capitato su tre immobili che io pagavo il mutuo su quell'immobile però le persone non mi pagavano l'affitto. Io non ce l'ho con chi non paga l'affitto in Italia che ha difficoltà, che ha perso il lavoro. Io vi parlo della mia esperienza. Il tizio che stava dentro casa mia io spero che mi stai guardando aveva la Mercedes 5000 e il Porsche Cayenne e non mi ha pagato per tre anni l'affitto perché aveva due bambini piccolini e quindi l'Italia tutela tutela loro, tutela la famiglia. Se io ho anche un mutuo devo pagare il mutuo? Io ho dovuto pagare le tasse sui soldi non percepiti da queste persone qui. Quanti di voi hanno lavorato per tutta una vita hanno un gruzzoletto e lo vogliono far fruttare e ti compri una casa in Italia e poi non ti pagano l'affitto? Quindi tutti i miei sacrifici per poter avere un'entrata extra e non li avrò nemmeno? Eh, li tengo lì in banca. Io ehm, sono convintissimo che se utilizzerete al meglio queste informazioni fate tutte le domande, iscrivetevi al canale YouTube, avrete tutto quello che vi serve. L'importante è che siate attivi, che riuscite a trasmettermi che cosa vi serve sapere, che cosa vi serve avere, per poter iniziare ad investire negli Stati Uniti d'America e avere quei soldi che vi spettano poco alla volta, ma che vi migliorano il tenore di vita. Ultimo accorgimento, per me è importantissimo perché tante persone mi dicono che lo hanno fatto. Non versate soldi vostri a nessuno. In America è illegale. Se acquisterete con noi, tramite noi, i soldi non li dovete versare a noi. Noi vi daremo un codice, eh, come un codice IBAN che identifica un determinato immobile. I dati dell'IBAN del, del, dell del uh, Title Company, che sarebbe il nostro equivalente notaio, i soldi voi andrete a, a versarli lì con tanto di specifica. L'immobile costa 100 mila dollari. Voi cosa avete versato? 30.000 dollari. Voi sarete proprietari del 30% di quell'immobile. Questo è molto importante per me perché molte volte sento persone, mi contattano persone che continuano a dire: Ah, io gli ho mandato 30.000 euro a quella gente immobiliare 50 mila euro a quella gente immobiliare no assolutamente è pericoloso per voi ed è illegale i soldi non vanno assolutamente mandati a nessuno la fiducia è un discorso i soldi sono un'altra cosa ho visto troppe persone impazzire quando hanno i soldi in mano quindi non mandate soldi assolutamente a nessuno la nostra tutela noi ve la diamo per un semplice motivo l'unica via che noi abbiamo per guadagnare noi di più è fare guadagnare voi di più perché maggiore è il vostro guadagno maggiore è il nostro guadagno più di questo non so cos'altro dirvi per guadagnare noi dovete guadagnare voi se voi non guadagnate noi non guadagniamo cioè non, sia, non diventiamo dei dipendenti noi dell'operazione in altri video vi spiegherò nei dettagli diventiamo veri e propri partner Giuseppe Cicorella, Los Angeles, California alla prossima, ciao! se condividi quello che ho appena detto